una cosa che normalmente facciamo fatica a notare, una grande alacà di Gesù che addirittura con una risposta non solo sovverte la gabola che farisei e soprattutto gli erodiani gli stavano approntando no? questa, questa, questa gabola vera e propria, una tentazione grossa e soprattutto una, una la possibilità di peccare qualunque risposta avesse dato, positiva o negativa, il discorso del tributo a Cesare, e quindi Gesù non solo la ribalta, ma addirittura cioè, la, interviene per evitare questa, questa polpetta avvelenata, diremmo noi, addirittura ribalta il discorso e li fa peccare, e li fa peccare davanti a tutti. Proviamo a vedere, siamo al versetto 16 del capitolo 22, io gli ho sempre detto, così come dico nei corsi di soteriologia, che per capire bene questa lacca di Gesù dobbiamo ricordarci sempre che all'epoca di Cristo, ma fu così anche in epoca cristiana fino agli albori del XVIII secolo, politica, e religione, stessa cosa. Per noi è inconcepibile, siamo nati quasi tre secoli dopo questa frattura un po' schizoide, nel senso che... Ehm, ci hanno abituati a, a dire a pensare che è un conto è la politica un conto è la finanza un conto un conto è la vita secolare e un conto è la vita spirituale come se quando uno fa, facesse uno di noi facesse una scelta ideologica e politica non la facesse in base magari a degli ideali cristiani comunque lasciamo stare ci porterebbe lontano questo discorso noi dobbiamo invece vedere Gesù maestro di Israele e soprattutto la sua grande valenza. Però per capire bene dobbiamo capire che Erodiani è un partito teocratico, i Farisei è un partito teocratico, gli Erodiani erano quelli che all'interno del popolo di Israele appoggiavano il re Idumeo Erode, come fecero già con, eh, con suo nonno, ecco. e quindi politica e religione la domanda stessa è di ambito politico, religioso e amministrativo. Adesso andiamo a vedere in dettaglio e poi vedrete Gesù come ne esce non solo fuori bene, ma addirittura li fa peccare. Li fa peccare. Inviarono lui i discepoli, i loro discepoli, sia gli erodiani. Gli erodiani, e ho detto anche i farisei perché nel versetto 15 ci sono i farisei che diciamo hanno, farisei, una parte del partito dei farisei che ha, volevo dire questa, questa, questo consiglio, no? per prenderlo diciamo nell'accio della sua parola, e gli inviarono a lui discepoli, eh, i loro discepoli con gli erodiani, quindi c'erano dei farisei, discepoli dei farisei, gente che si stava formando, potremmo dire, e gli erodiani. E appena lo vedono gli dicono delle verità. Gli dicono la verità, ma per fare una captatio benevolentia. Volevano chiaramente quasi sorrufiararselo, anche se all'interno della proposizione dicono esplicitamente tu dai un giudizio e non guardi in faccia nessuno, tantomeno queste contumelie, queste contumelie. Dicono, maestro, sappiamo che sei veritiero, che sei in verità, ecco, e che la via di Dio con verità insegni. Ora qui abbiamo il testo greco, ma ricordatevi che la via di Dio per i cristiani la via, ci chiamavamo la via prima di essere chiamati in senso denigratorio ad Antiochia cristiani, eravamo quelli della via, no? Quelli della via. Derek, Gesù dice mi Derek. Però all'epoca la Derek, la via, è Torah. Quindi tu insegni Torah, potremmo dire così, eh, con verità e non importa te di nessuno. Infatti tu non guardi l'aspetto degli uomini. Ovviamente si fa riferimento non tanto all'aspetto fisico, esteriore, caratteriale, ma a ciò che una persona manifesterebbe di primo impatto o, punto secondo, la nomea che una persona, un partito, una fazione poteva avere. Questo gliel'hanno riconosciuto, non solo per captazio e benevolenza, ma è una verità. Maestro, quindi un rab, che insegna con verità Torah, e non guardi in faccia a nessuno. Glielo dicono apertamente. E quindi, detto questo, dicono, di dunque a noi, c'erano degli erodiani lì, eh? avrebbero potuto fare immediatamente un atto di forza su di lui, portarlo via. Perché gli erodiani del partito teocratico erano quelli deputati a questo genere di, di, di imprese. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Cosa voleva dire questa domanda? È molto peggio di quello che pensiamo noi. È quasi una domanda drammatica, ma ricordiamoci che questa domanda non l'hanno fatta solo a Gesù per prenderlo all'accio no? della sua parola, dice il testo greco. Era il problema, il problema come noi adesso abbiamo il, il problema del Covid, cioè era il problema allora. Cioè un ebreo da un lato doveva pagare la tassa, le tasse bisognava pagarle, è una legge, è una alakadel che c'è nelle prime Mishnayot di, già di 200 anni prima di Cristo e che poi tutto il mondo riporta anche dopo Cristo. Il problema è che pagare la tassa eh, a un governatore, a un impero, a un prefetto, a uno Stato, a, um, a Igoim, che perché i ebrei hanno sempre pagati e non c'è mai stato un problema sotto i persiani, sotto l'impero addirittura anche sotto gli ottomani cioè, non è, il problema non era pagare la tassa il problema era che tu pagavi la tassa a un popolo rappresentato da questo czar questo Cesare che era il problema il nemico di Israele e quindi religiosamente, cioè politicamente era lecito che i figli di Israele i figli della luce così si definivano, no? Dessero dei soldi, dei contributi, vessatori, perché poi ormai erano vessatori, per andare contro se stessi, cioè contro il santo popolo di Dio. Erano due leggi da parte dell'alacca di Torah che si configgevano e allora i rabbini disputavano, c'era chi era per il sì e chi era per il no. Chi era per i sì veniva visto come un collaborazionista, chi era per i no veniva visto come uno che voleva attirare su di sé e quindi su tutto il popolo, su di loro, sulla fazione, ma su tutto il popolo, le ire di questi, di questi romani che erano i padroni del mondo. Gesù ovviamente conosce questa problematica e infatti subito dice, eh, conoscendo la malignità, perché questa è proprio una domanda cattiva, perché è stata fatta non per, in quanto alla domanda, perché la domanda se la ponevano tutti anche nel segreto della propria coscienza, è perché l'aveva fatta davanti a dei funzionari che avrebbero potuto eseguire in ogni caso un intervento anche di tipo giudiziario forte. E allora disse, perché mi tentate? Cioè questa viene proprio una cosa diabolica, perché mi tentate? E poi dice, gente con la maschera, ipocriti, gente con la maschera, e qui li fa peccare, sentite, dice mostratemi, non datemi, mostratemi, cioè prendete e fatemi vedere con le vostre mani, sporcatevi voi con le vostre mani, la moneta del, del tributo, la moneta del tributo ovviamente era una moneta legale, di corso legale romana fatemi vedere la moneta del tributo, mostrate a me. E se allora portarono a lui il denario, che era un'unità di misura, no, non era una cifra altissima, gli portarono un denaro, glielo portarono. E disse Gesù a loro, di chi è questa icona, l'immagine? E questa iscrizione? Ora, se un discepolo di fariseo, un fariseo qualunque ebreo, avesse preso in mano questa moneta, ecco perché i cambi a erano visti male, perché toccavano le monete. Ecco perché nel tempio non c'erano le monete, c'erano i cambi a valute, perché dentro il tempio, se volevi andare a acquistare qualcosa, dovevi avere come delle, delle fiche, solo con la lettera che rappresentava il valore numerico del, dello shekel, dentro il tempio, eh? Ecco perché c'erano i cambiavoluti fuori, perché con immagini dentro non poteva entrare niente. Loro prendono in mano la moneta, Gesù gli dice mostratemi, non portatemi. Loro la prendono, gliela portano, ma lui non la tocca, sono loro che la toccano. Stanno facendo idolatria davanti a tutti e Gesù qui gli dà ovviamente la vacca definitiva. Dopo che li ha fatti contaminare, li ha fatti furbi e ci sono rimasti dentro. Perché? e dice eh, a loro, di chi è questa icona, di chi è l'iscrizione, la cioè l'autorità, perché chi timbra fa l'iscrizione, vuol dire la moneta la batto io, quindi sono io che ho le riserve per poter battere moneta, dicono lui, di Cesare, Cesaros, allora dice a loro, dice è un comando, eh? non è che gli dice così un consiglio, diceva, passavamo di qua e vi do questo consiglio, allora, Date dunque a chi è emesso ciò che ha emesso, cioè a Cesare, date quindi le cose di Cesare a Cesare. Senza, sempre, sempre senza toccare niente, sono loro che gliela porta. Portarla vuol dire che gliel'hanno esibita e hanno toccato. Addirittura non si poteva neanche avere nell'abito. E a Dio, le cose di Dio. Diciamo le cose, quello che è di Dio sostanzialmente, su quel verbo essere in ebraico sapete che non c'è al presente. E avendo dito ciò, furono meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Quindi, cosa sta dicendo anche a noi, a loro chiaramente sta dicendo ridate a chi ha battuto moneta la moneta che vi ha battuto. Quindi gliela dovete proprio ridare, ma non tanto per perché così viene a vessarci ancora di più. Perché per esempio non ha parlato dello shekel, per esempio non ha parlato della moneta del Tempio. Gesù non ha fatto un discorso per tutti i soldi, ha fatto un discorso per il denaro con l'effigie di Chesar. Dice, L'hai messo un pagano, glielo ridate. Però dovete anche dare a Dio ciò che è di Dio, le cose di Dio potremmo dire. E quindi invece di impegnarvi in queste facezie, cercate di mettere in pratica la Torah. E dare a Dio le cose di Dio è avere H24, l'attenzione per i Mitzvot. Questo è il discorso che Gesù gli ha fatto, questo è il comando che Gesù, Maestro di Israele, ha dato. Quindi cosa ha insegnato ai figli di Israele? Che le cose dei pagani, con il loro timbro, gliele devono ridare non ha detto dategli le shekelim, non gli ha detto pagateli in natura, non gli ha detto pagatelo con gli animali, cosa che avrebbero potuto fare, no, no, no non ha detto questo Gesù. Sarebbe stata attaccata dalla fazione ovviamente pro-Israele, Gesù, sapete che era molto nazionalista, la salvezza viene dai giudei, no? Disse alla Samaritana, vi ricordate? Con un orgo giusto orgoglio di, di essere appartenente non solo a al popolo, ma anche proprio alla dinastia di David Amere. Vi saluto, vi ringrazio, se vi piace fate circolare il nostro video, avete più di mille video in chiaro e se siete interessati potete anche eh, fare l'abbonamento su YouTube sugli altri corsi e ripeto vi ringrazio per l'attenzione, se non vi siete iscritti potete farlo, attivate la campanella quella grigia che libera perché così potete se volete usufruire di tutte le nostre novità. Ciao e alla prossima!